Ed è così, poesia di Giuliano Leandro Loi Io, così statico in moto, tanto che dell'armonia del mio spirituale ne ho fatto frantumi di vetro imploso Io, un letto torrentizio con la sua acqua torbida che sale lentamente verso il monte Io, così volitivo, da decifrare l'animo incorporeo privo del tempo, privo di un'età e tu, che mi rivolgi il tuo volto e che mi guardi con l'iride rappresa da mille pensieri, ed è così che siamo entrambi privi di un nome, di una certezza, di un'identità. Ed è così che ci cugliamo in sogni indefiniti, che soffusi si esprimono di amari sorrisi, ed è così che la sorte noi sfidiamo tanto da poter ridere colui che nega la sua miserevolezza. Ed è così che misuriamo l'intrinseca idiozia che ci disvela l'altrui meschinità. Noi che soppesiamo l'ipocrisia suntuosa recitata in denti stretti, tra sillabe declamate da bocca senza fiato.